L'Élard Peltier è un'icona di quelli coloro che noi chiamiamo gli indiani d'America, che non sono indiani. Colombo pensava di aver scoperto l'India e ognuno di quei popoli aveva un suo nome, per cui non è giusto, sarebbe meglio chiamarli popoli indigeni dell'America. È un'icona loro perché davvero ha lottato in, nel grande movimento American indigenous movement. È stato uno dei, dei leader storici di questo per dare dignità a questi, a questi popoli che noi chiamiamo gli indiani da big pelli rossa, questi popoli indigeni, dignità. Ricordiamoci che storicamente, storicamente quello che è avvenuto basterebbe per capire il dramma di, di quello che è avvenuto e sta avvenendo. Praticamente i 10 milioni di popoli indigeni, chiamiamoli indiani, che vivevano a nord del Messico al momento dell'arrivo di, dell di Colombo, si ridussero sia Uh, presso poco si ridussero alla fine a meno di un milione, da 10 milioni, sono stati massacrati. Si tratta di un altro genocidio perpetrato da noi occidentali e, e quelli che sono rimasti sono stati rinchiusi in riserve. Il movimento... In, chiamiamolo indigeno, il, questo movimento che sta, che, di cui uno dei capi storici è stato Lernard Pelletier, voleva dare, chiedere la dignità, il rispetto per questi popoli che sono stati adesso ridotti praticamente a nulla, rinchiusi nelle, nelle riserve dove... Praticamente non contano nulla, è assurdo, questi popoli avevano una loro dignità, una loro bellezza, una loro civiltà, ecco quello che questi leader storici di questo movimento, grande movimento, eh, stanno portando avanti, ecco perché allora è importante davvero chiedere la liberazione di quest'uomo. ha già pagato 46 anni, gli hanno dato... Due ergastoli, uno dietro l'altro, 46 anni, a marcire in un carcere. Personalità di tutto il mondo hanno chiesto agli Stati Uniti di liberare quest'uomo. Deve essere davvero liberato per dare speranza, dignità a questo popolo che è stato letteralmente distrutto e continua ad essere schiacciato dall'America bianca non possiamo accettare questo dobbiamo davvero sostenere coloro che si danno da fare per la liberazione di questo popolo chiaramente una liberazione che è portata avanti dalla non violenza attiva che è fondamentale ma è fondamentale davvero darsi da fare perché questi popoli recuperino la loro dignità Léonard Pelletier è un'icona Davvero per questo grande movimento, come dire oggi Black Lives Matter per gli afroamericani. La stessa cosa è per, per questi popoli indigeni. Dobbiamo sostenere questo impegno e chiedere al governo americano, a Biden, che liberi quest'uomo perché possa davvero continuare a darsi da fare per questi popoli oppressi e schiacciati.